Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il solo money glitch ancora funzionante eh, vi lascerò una scheda in alto a destra eh, per eh, capire come si svolge questo glitch intanto ve lo spiegherò in maniera molto rapida dovete aprire il telefono e avviare i colpi domus Day per una o due volte fino a quando non vi comparirà il caricamento eh, 2d4 3d4 allora se lo fate come lo sto facendo io il caricamento si bloccherà ragazzi e avrete la possibilità di essere un pochino più rapidi cioè quando vedete 2d4 3d4 vi mettete vicino all'armeria se ce l'avete nel centro operativo ovviamente non è che la dovete comprare e poi dovete premere freccia a destra appena vi compare il caricamento in basso a destra Dopodiché avrete tutto il tempo per andare nel PlayStation Store e... e fare finire il bug come state guardando. A me ovviamente io non so perché ma succede sempre che non mi apre il PlayStation Store, però non fa nulla perché il bug continua a funzionare uguale e quindi per me va bene anche così. Allora vi dimostro che il glitch è stato girato oggi ragazzi, come vedete qui c'è l'auto che è appena uscita, quella che è uscita oggi e in più vi faccio vedere anche la data di oggi ragazzi scusate questo breve flash andiamo a vedere la data di oggi in maniera tale da non equivocarci e evitare tutte le stronzate fake non fake e cazzate varie vedete che ho lo stile buggato quindi ragazzi per chi ha l'armeria nel centro operativo mobile può buggarsi anche come ho fatto io a questo punto prendiamo la Deluxo, la portiamo fuori dal centro operativo mobile e come al solito la Deluxo scomparirà. Può essere la Deluxo, può essere l'APC, PC, eh, può essere l'Oppressor e, e altri veicoli, qualche altro veicolo. Adesso non so quanti veicoli fanno questo gioco qui, insomma. A questo punto ragazzi entrate nel vostro CEO e andate dove state facendo il glitch allora qui nella maze bank arcadius ragazzi non serve in video di l'essere, non serve un cazzo vedete come lo faccio io poi vi lascerò come ho già detto la scheda eh, nel video anzi ve la lascio proprio qui adesso in alto a destra arriva la scheda e in questa scheda potrete trovare tutti quanti i video correlati a questo ragazzi allora qui a questo punto eh, che cosa faremo? Faremo un cambio targa. Mi raccomando ragazzi fatelo con targhe personalizzate perché altrimenti non avrete la possibilità di, eh, di poter vendere i cloni con, eh, con più frequenza. Prenderete il blocco giornaliero molto molto facilmente. Quindi una volta fatto il passaggio scendete dal veicolo e risalite sul veicolo come sempre e ripeto questo è solamente un video illustrativo ragazzi per farvi vedere che il glitch ancora funziona quindi per chi volesse vedere il video ricordate la scheda del, del video e quindi una volta fatto questo passaggio dovete andare semplicemente in un altro piano del, del garage, cioè della maze bank di dove vi trovate e poi scendere a terra e troverete l'auto spawnata in strada allora se avete le targhe personalizzate potete rimetterla tranquillamente nel vostro ceo e, e avete fatto il glitch se non avete le targhe personalizzate dovete usare il com per eh, poter fare diciamo il il cambio targa però in questo caso non potrete usare il com per mettere la deluxe e quindi il glitch sarà un po' più laborioso diciamo ragazzi io penso di aver detto tutto, penso di avervi dimostrato che il glitch funziona, non ho nient'altro da aggiungere detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti Push. <laughs>